Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come salire su questa casa Che cammina come la chiamatevo di La campana ai sobborghi dell'accademia Quindi è molto semplice Dirigetevi qui in questa zona Cercate di scendere piano piano Qua sotto, eccola là la, la casa Perché quella è l'ultima casa Attenzione attenzione, quella è l'ultima casa Che non ho ancora buttato giù Perché ce ne sono molte altre Mi raccomando iscriviti al canale Attiva la campanellina perché farò un video su come trovare tutte queste campane Perché mi sono dimenticato di Prendere una cosa Dalla rimembranza Quindi non mi resta che Aspettare, quindi non mi resta che attendere Qua e aspettare che questa casa Si avvicini, cioè tutto qua eh. Ora fate molta attenzione, ok, fate molta attenzione, piano piano, quando state qua saltate, sia voi che la capretta, eh già, eh, ci sarà un bel danno, vabbè, distruggete questi teschi e piano piano la casa cadrà a pezzi, tanto non ci vorrà niente, basta fare pezzi questo, l'altro e abbiamo finito. Ma ah, che bella caduta, eh. Ok, adesso vi faccio vedere un attimo una cosa che devo prendere perché sono venuto qui? Perché mi sono dimenticato di prendere una cosa. Perché invece di prendermi l'ingantesimo, mi sono preso la spada, ma vabbè, dove sta? Eccola là, eh, eccola. Limbranza del Lord Draconico. Eh già, ne ho parecchie, parecchie. E mi prendo quella del Lord Draconico. Quindi ragazzi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo, iscrivetevi al canale, lasciate like, ecco l'incantesimo che mi serve, quello dello sputa sputalaser, non si capisce niente, è un casino, tu, tu basta che ti metti vicino all'avversario lo distruggi con quell'incantesimo, adesso non mi resta che provarlo perché oh, eccolo qua, guarda là, guarda, mamma mia. Mi Fa un casino, fa un gran danno, fa. quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, lasciate like se il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!